fatto su Instagram eh, Instagram mi ha tradito, mi ha tradito, mi ha assolutamente tradito facendo, dandomi dei grossi problemi con la telecamera del cellulare, quindi praticamente ho già spacchettato tutti i pacchetti che eh, Wizard mi ha mandato, però ci tenevo a rivedere le carte in una live qua su Twitch, che almeno rimane. Fatemi accendere la luce Un orario un po' così, in un giorno un po' così E vabbè, non importa Intanto vi mostro le carte, poi il video sarà caricato anche su, su YouTube Io vorrei fare un unboxing delle carte virtuali Cioè praticamente i pacchetti virtuali che ci sono Ma devo trovare il codice Lo troverò Iniziamo a vedere le carte Mi sono arrivate una montagna di pacchetti Cioè immaginate quanti ne ho dovuti scartare Grazie, grazie, grazie. La musica è alta, scusate. Immaginate quanti ne ho dovuti scartare per arrivare ad avere questo mappazzone di carte. Ciao Pasquale. Allora, l'espansione di Magic Promessa Cremisi è dedicata interamente ai, ai vampiri. Mentre quella precedente era dedicata ai lupi mannari. Lo sapevo che non mettevi a fuoco. Cosa devo fare io per... Cosa devo fare io per avere... Cosa devo fare per avere una telecamera che mi metta a fuoco? Questo unboxing è maledetto. Cioè, è la maledizione del... È la maledizione dei vampiri, cazzo. Cioè, è allucinante. C ho la webcam che non mette a fuoco. È la maledizione di Dracula. Ma porca miseria. Niente, ragazzi. Volevo farvi vedere le carte, ma non si vede un cazzo, cioè. Vabbè, ve le faccio vedere qua. Ma porca zozza, guarda. È una roba allucinante. Maledetti computer, maledetto tutto. Comunque, ho ricevuto queste... Ma pozzo di carte che erano eh, diversi pacchetti eh, tra cui anche i collector e poi il, questo box meraviglia, meraviglia delle meraviglie c'è un bel pipistrello ovviamente promessa cremisi che poi è un box per tenere le carte dentro c'erano anche qua i pacchetti c'è un dado 20 facce Ah, almeno questa webcam mette a fuoco Vi faccio vedere velocemente quelle che sono le carte più belle secondo me Che sono queste che hanno tipo un, un effetto di sberluccico chi, chi ha seguito la live lo sa già Vi faccio vedere quelle più horror e quelle più, più belle esteticamente Anche questa non è male Qui mi ci vorrebbe veramente troppo una telecamera potente per fare i dettagli perché c'è questo bellissimo, questo cielo tutto rosso sangue Qui questo castello con le guglie, insomma, pazzesco Ci sono anche qua le carte dei terreni, diciamo In bianco e nero, meravigliose Questa è una carta stupenda, secondo me, abbastanza horror Eccolo, l'ho trovato, ho trovato il codice, ragazzi Adesso vediamo velocemente due o tre carte Niente di più E vi anticipo che scriverò un articolo fighissimo come, Un po' come l'altro Che era fighissimo anche l'altro Su, diciamo, i film a cui si ispiravano Le illustrazioni che trovate sulle carte Bella questa Ho trovato il codice, ragazzi E in più, questa è bellissima Non è, non è particolarmente oro, Però è veramente molto... Molto bello l'effetto. Anche questo qua praticamente gli sta facendo un salasso: cioè gli sta aspirando il sangue. A questo povero cadavere. Vampiri. Ovunque. Io speravo di beccare: speravo di beccare il Conte Dracula, ma non l'ho beccato. Credo che sia una carta piuttosto rara. Qua ci sono tutte quelle che c'erano nel Collector Booster, che sono le bustine con le carte più rare, più potenti, credo. E ci sono tutte quelle riflettenti. Mi piace molto anche questa Non sono molto esperto di quanto valgano Però ci sono dei siti che vi dicono Magari ho una carta che vale un botto, non lo so Forse quelle appena... Ecco, questa è meravigliosa Questa non è molto horror, però ha veramente dei colori stupendi Mi fa venire voglia di tornare un po' a disegnare Diciamo che me la cav cavicchiavo che belle. Se volete qualche informazione riguardo al gioco fate pure, chiedete pure, tanto non so nulla Non ho ancora avuto tempo, ho fatto un paio di partite eh, su Magic Arena, che è la versione gratuita del gioco per, per computer. Però è talmente assistito che prima di capire bene la dinamica ci vuole un po'. Nel senso che tu clicchi, vai, segui un po' le istruzioni. In questo è molto semplice, però prima di capire cosa accade devi fare un po' l'occhio. Questa qua spacca di brutto con... La motosega gigante. Mi è venuta voglia, perché sono belle da, da sfogliare. Di fare l'investimento e comprarmi il libro. Quello con il porta card. Così così intanto le proteggo. Ecco, bellissima questa, questa è bellissima. Questa è bellissima. Un palombaro morto che abbraccia un marinaio, insomma, state attenti ai palombari morti. Ecco, questa qua è stupenda. Vediamo se... perché la parte... qua non... ecco, con questa telecamera si vede meno perché la parte di, di costo, le vedete che è viola e la faccia, sberluccica parecchio, è una figata incredibile È una figata incredibile, bellissima anche questa dello stormo di pipistrelli che va a formare casualmente un teschio sulla sagoma della luna Bellissima anche questa con eh, il maggiordomo non morto Chiaramente il, eh, il vampiro da chi è che si fa servire rivedere Dai non morti Perché il vampiro è un non morto ma particolarmente intelligente Dal potere superiore Bellissima questa Stupendo. Vi ho fatto vedere più o meno quelle che sono le, le carte eh, riguardo all'espansione dei vampiri Ci sono tantissime carte appunto con i vampiri, vampire eh, Poi eh, di base c'è un... nella storia c'è un matrimonio da fare Un matrimonio penso tra vampiri e, e quindi tante carte sono dedicate al racconto di questa storia Diciamo che chi segue il mondo di Magic segue e lo fa bene, segue tanto la storia che c'è dietro alle espansioni credo che sia quella la cosa che affascina di più poi anche avere comunque delle carte nuove, nuove nuove modalità di gioco, nuovi mostri, nuove magie sicuramente quello intriga però anche la storia, anche la storia spacca allora siamo in questa modalità fantastica che eh, mi permette di vedere il gioco ora io spero di poter... Eh, Inserire il codice e fare gli spacchettamenti che non ho potuto fare, eh, quelli veri. Sicuramente gli spacchettamenti veri sono più belli, ma vi assicuro che gli spacchettamenti virtuali sono fighissimi. Eh, sono fighi, sono un po' come gli spacchettamenti di FIFA. Non so se... sapete che vanno molto di moda spacchettamenti di FIFA, Come si chiama? Campionato Master, non so. Dovrebbe esserci una sezione in questo gioco dove io posso inserire il codice... Oh madonna... Dove posso inserire il codice per, per avere i pacchetti? Eh, forza, su! Come mai non ti carichi? È la maledizione, ragazzi. Eh? È la maledizione sempre. Provo a chiudere qualcosa? C'è qualcosa che ti tormenta? Il mio caro computer? Provo a far ripartire il gioco? Cos'è che devo fare per renderti felice? No, è inchiodato. Va bene, ragazzi. Ehm, niente, oggi è così. Cioè, oggi è proprio. c'è proprio una maledizione. C'è una maledizione su questa live, su questo spacchettamento. È sempre partito, è sempre partito. Oggi, oggi c'è questa... Questa cosa strana Ho rotto il gioco ragazzi Oh siamo finalmente al caricamento della scena iniziale Vediamo se cosa succede se, se, se va, se non va Ma dai non ci credo che non va Sono maledetto, sono maledetto Cioè che cosa, che cosa ti manda in sbattimento Thomas aiutami tu Fai una, fai una magia Benevola Chiama i Warren, fammi aiutare dei Warren No è andato, è andato È andato Ah in attesa del server, magari oggi c'è qualche problema di rete, allora la rete lo ha, lo ha disturbato Oh, grazie al cielo Oh, per fortuna Sto buttando fortuna e infatti cazzo è andato Allora, io ho già avuto delle buste Ho già avuto queste due buste, non so per quale ragione, perché ho vinto delle partite Quindi in questo gioco si possono vincere delle buste e una è proprio di Inistrad. E riscatta codice. Oh, ragazzi, qua è dura, eh. Allora, vediamo se riesco a mettere il codice al primo colpo. O sono veramente un ebete. Via. Riuscito! E vai! Incredibile! Sei pacchetti! Oh, dai, che bello. Tieni. Oh, raga, allora adesso il nuovo obiettivo. Finalmente possiamo ricrederci. Cioè, non ricrederci nel senso di tornare sulle nostre... Sulle... Cambiare idea, ma crederci again. Crederci di nuovo e provare a prendere, provare a trovare. Il Conte Dracula! Non sei d'accordo, Tom? Tu devi scappare? Vabbè, senti, se devi scappare, inizio a aprire almeno qualche busta, no? Oh, giusto perché, mi sembra giusto. Buste, ecco qua le mie buste: 9 buste! Apriamo prima queste perché non, non ho... Queste sono buste classiche in Istad? Non so Spirito lucerrante Pensieri sparsi Spirito Queste sono... fanno parte... Mm. Ah, qua, qua, qua c'è la, la, la... Belle, belle, ma non mi dicono granché nel mio non sapere nulla Cioè io non so se sono forti, se sono deboli So che però Mi, mi piace tantissimo scoprire Tutte le illustrazioni Alcune le conosco già perché le ho viste nei... Questa cos'è? Carta jolly ah, Figo Provo, via Ah questa è una carta Che ha una doppia faccia Bottino dello sterminatore, ok, ok, dai, andiamo avanti. Ultima di queste, di questo... Matto. questa busta qua, che non so cosa c'è. Non credo che queste facciano parte di... Dono dei canini. Ah, Dono dei canini, sì, fanno parte anche queste di... Di Promessa Cremisi. Cremisi. Il Dono dei Canini, chi è che di voi vorrebbe avere... Il dono e la maledizione dei canini Cioè diventare un vampiro Questa è stupenda Io amo questa carta La versione cartacea è bellissima Ve lo garantisco Ammazza vampiri Oh Che figa questa Via, pescatore instancabile Sanpei praticamente Bella, col pesciazzo va bene, passiamo alle nove buste forse qua c'è il conte Dracula. grande grazie Tom che mi fai compagnia l'orario è un po' infelice ho organizzato velocemente questa live però non importa mi andava di, di fare questo spacchettamento e farvi vedere anche perché in realtà la live l'ho già fatta ma non, no, per un inconveniente non, non sono riuscito a tenerla però possiamo spacchettare questi Pronti? Io sono lì che aspetto Che spero di, di trovare Che bello tutte queste cose Questa è stupenda Assistente di cucito Con delle parti robot Una specie di... di Povero vecchio invalido Tutto deforme Con dei bracci meccanici Goal supremo Questa Boh, mi dà l'impressione di essere una carta fortissima Chissà se qualche esperto di magic sta inorridendo E gli, sta, gli si sta accaponando la pelle Sentendo che non capisco niente di questo gioco Però abbi pietà di me, caro esperto di magic e anzi, magari dammi qualche dritta Via! Uh. Bello, molto romeriano, profanatore del cimitero Andiamo avanti Perché noi stiamo cercando Otto ce ne rimangono Stiamo cercando la carta del conte Dracula Ce ne sono due che ho visto Non so se sono più di due eh, Che raffigurano il conte Dracula Lupo d'orso spora Madonna, ma che robe si inventano Scudi, Questo è sempre lui Ma questo, questo è un po' strano Questo animale Diavoli frenetici E via Ah è molto interessante sta, sta carta Casa delle bambole terrificanti Sembra più ispirata boh, A qualche film horror con le bambole Che al mondo dei vampiri eh. Però c'è certo, Ci sta anche ogni tanto che vaghino questa è meravigliosa, ragazzi Mirare la testa È un'illustrazione stupenda Con uno zombie che si ritrova Una freccia nella fronte Lupo crestato Carta jolly non comune Ma io non ho capito come si usano le carte jolly Boh, vabbè, lo capirò quando imparerò a giocare Mente errante Via! Un guerriero umano Noi invece non cerchiamo un umano Abbiamo ancora sei pacchetti Noi non cerchiamo un umano Noi cerchiamo Un maledetto vampiro Quello che mi ha buttato la maledizione sulle mie, sui miei unboxing oh, Che bello Mi piace tantissimo unboxare qua sul gioco Oh che figo è eh. Questa è una carta con doppia faccia e dall'altro lato diventa zombie A quanto pare Paladina Insomma troppi umani Noi vogliamo Sentiero del pericolo No Non ci siamo ragazzi Ancora 5 pacchetti Via Oh tenero Altra carta doppia faccia Bellissime Bella questa Mi piacciono tantissimo quelle con i, con i colori viola Blu, stupende Dai su, dai conte Lo so che ci rimarrò male Anche stavolta non troverò il conte dracula Però questa non è male insomma Veggente infernale Ancora 4 Chissà cosa ne pensa Mattias dei disegni Eh, sì, sì, sì, infatti Ma non so se ha visto questo video Secondo me Mattias Che è molto intelligente Li, li adorerebbe Perché su, su queste cose, figurati Minchia, il conte Giacula Non erano Aldo, Giovanni e Giacomo Che facevano Ah sì, è bellissimo quello sketch Quattro buste, vai con la prossima. No, ma tanto non lo troverò mai. Rituale raccapricciante, popolano spaventato, mannaro spaventato. A ma mi sembra normale che un, un popolano spaventato si trasformi in un mannaro spaventato. Bellissima comunque. Vagità stupenda con la carta come sempre. Un gattino. Oh, E via. Pronti? Per un attimo mi è sembrato... È un vampiro quantomeno, mi è sembrato un conte. Invece no, è un, gu un guardacancelli, insomma un guardiano fondamentalmente, anche se ha questo aspetto veramente nobile. Mi piace. Tre, tre buste, tre buste. Vai con la prossima. Lo so che non lo troverò. Il nostro cane Picureo Bello. Guarda come ha fatto, com fatto bene l'effetto dei fulmini. Pronti? Via! Una lumaca disgustosa. Non lo so, mi dà l'aria di essere super forte. Prova a leggere cosa fa, ma comunque mi è venuto adesso appena un po' di tempo. Anzi, in queste vacanze voglio farmi una sessione di Magic Arena approfondita, perché avrò più tempo in vacanza. E... Due, due, due, due, due. Niente, io mi sono fissato che volevo il Conte Drama, così, per una... per una mia... perché io adoro questo personaggio. Ma chi è che non adora il Conte Draco, insomma? Via! Niente, non ce la faremo Marinaio dagli uncini, molto bello Si trasforma in un lupo mannaro Perché anche in questa espansione ci sono tanti lupi mannari Mentre nelle espansioni dei lupi mannari c'erano tanti lupi mannari e tanti zombie Qua ci sono tanti vampiri e eh, un po' di lupi mannari, pochi zombie, poche streghe. È un po' più incentrata sui, sui vampiri e i mannari. Prosciugare il sangue mi sembra un'attività, un'ottima attività, prosciugare il sangue. Chi non prosciuga il sangue è una persona estremamente incivile. Via! Cucitore visionario. Mm. È molto bella, è molto bella sta carta Però non è il Conte di Dracula Però è molto bella Double face Oppedina creata. non so se è una carta double face Sì, significa crea pedina Boh, non lo so Ultimo, ultimo, ma ultimo mazzo Però ho scoperto che andando avanti con il gioco si vincono del delle buste Quindi questo mi intriga Questo mi intriga non so Thomas ci sei ancora perché tu prima hai portato strabene quando il gioco non partiva eh, Vorrei tanto che mi mandassi un'altra macumba positiva una. Sì, Una macumba positiva Mandami la tua positività Allora nella speranza che tu sia ancora collegato con me Io accolgo la tua positività e apro l'ultima busta Ma non mi vuoi bene Non mi vuoi bene Non ce la farò mai È l'ultima carta Vabbè Tre gnocche è sempre meglio di niente Vabbè ci speravo, eh, ci speravo Comunque fighissime Qui ci sono i miei mazzi Va bene ragazzi niente Purtroppo Purtroppo non sono riuscito neanche in questo caso e neanche con con le carte vere a trovare il Conte Dracula. Immagino che sia una carta estremamente rara, estremamente... Beh, giustamente è la, è la carta top, è il top player. <ride> è il top player dei vampiri, lui. Quindi è normale che io non l'abbia trovata, nonostante abbia ricevuto diverse carte. Però, sicuramente qualcuno... Con un solo, una sola busta potrebbe averla trovata Perché è così che vanno le cose Sono, sono abbastanza dispiaciuto ma non riesco a nasconderlo Questo è eh, tutto per quanto riguarda lo spacchettamento delle carte magic Mi spiace che non ho, avuto, beh, non ho trovato il Conte Dracula